Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabianbrosi.it. quest'oggi vedremo come creare sfondi animati con Adobe After Effect. Questo è un mini tutorial, quindi abbiamo solo 3 minuti e iniziamo immediatamente. Animare uno sfondo in After Effects è molto semplice. Per prima cosa creiamo uno sfondo appunto. Partiamo da una tinta, una tinta di color grigio va più che bene. E utilizziamo eh, l'effetto disturbo e granulosità e disturbo frattale per generare uno sfondo eh, a fantasia impostiamo i parametri come preferiamo fino a scegliere il pattern di nostro gradimento possiamo aggiungere se vogliamo un po di color correction per modificare il colore del nostro sfondo quindi color col correzione colore curve per esempio, viriamo un pochettino sul blu, Ok, aumentiamo anche un po' di blu e animiamo questo, questo sfondo. Per animare lo sfondo, o meglio, per animare un frattale, basta animare il parametro evoluzione. Come potete vedere, animando questo valore, il nostro sfondo verrà a sua volta animato. Ci sono due modi per animare un parametro in After Effects, con i keyframe o tramite un'espressione. Noi oggi utilizzeremo un'espressione per animare il parametro Evoluzione. Tenendo premuto il tasto Alt sulla tastiera, clicchiamo sul cronometrino vicino al nome del parametro Evoluzione. Verrà aperta una piccola console, non vi fate spaventare da quello che c'è scritto perché non ci interessa, lo cancelliamo subito e scriviamo time per e un numero a nostra scelta, per esempio 40, punto e virgola. Il parametro è stato animato e viene automaticamente animato nel tempo. Volessimo accelerare questa animazione, è sufficiente inserire un numero più grande al posto del 40. Per esempio 150. Sono tre minuti per parlare di Adobe After Effects, c'è il corso sul sito internet www.fabianbrosi.it per avere maggiori informazioni. Se vi fa piacere iscrivetevi a questo canale YouTube e accendete le notifiche. Se volete richiedere nuovi tutorial potete inviare una mail all'indirizzo tutorialfabio tutorial Vi aspetto numerosi, ciao al prossimo tutorial.